Grazie eh, Presidente, eh, sono contento di essere arrivato in tempo per eh, poter rappresentare il, il mio pensiero rispetto a questa variazione che credo di poter condividere con moltissimi, con moltissimi colleghi. E dunque, Come sappiamo la, la variazione del 30 novembre è l'ultima opportunità che nel, nella gestione dell'esercizio del eh, dell bilancio l'amministrazione ha per eh, porre eh, diciamo, rimedio a um, quelle eh, che le vicende che girano intorno alla vita dell'amministrazione stessa eh, causano e provocano eh, per, ehm, per mettere evidentemente sullo sfruttamento al meglio dei, dei fondi a disposizione su eh, Il collega Di Palma ha parlato, eh, ha centrato molto il suo intervento su AMA, per cui eh, non, eh, non mi eh, dilungherò sul, sul discorso del, eh, di AMA, su cui è auspicabile al più presto un'approvazione definitiva dei bilanci, perché ricordo che i bilanci approvati eh, sono esclusivamente opera del... Eh, eh, dell'amministratore eh, unico in questo caso non, è, non essendoci un consiglio di amministrazione e che quindi sono sottoposti al, eh, alla volontà del, del socio che in giunta li deve, eh, li deve approvare per renderli, eh, per renderli eh, effettivi e poi nell'assemblea dei soci ratificarli. Quindi attendiamo con, eh, eh, eh, diciamo con attenzione e auspicando che arrivi presto questa eh, approvazione, anche perché in questa variazione ricordiamo che ehm, mettiamo a disposizione eh, di Ama per quella che eh, di fatto è una ricapitalizzazione per la copertura di, eh, dei debiti, del, quindi per eh, dare solidità all'azienda 50 milioni che rappresentano eh, anche per un'amministrazione come quella capitolina sicuramente uno sforzo di, eh, di, primo, di primo ordine, per cui eh, ci auguriamo che eh, a, diciamo, questa vicenda si chiuda al più presto. Su questa variazione, eh, mh, allora, innanzitutto eh, ringrazio l'assessore Lemmetti, che è anche nelle, nelle commissioni è eh, sempre presente, a, a, da una parte a rappresentare quello che è il lavoro eh, sui conti fatti dall'assessorato e dalla ragioneria. E devo dire anche a rappresentare quelle che sono eh, le scelte che ovviamente eh, maturano anche a, al di là di quelle che è, che è il suo ruolo perché chiaramente ha il compito istituzionale di eh, garantire l'equilibrio ma eh, soprattutto eh, altri assessorati. Questo è un anno è un anno particolare in cui sicuramente l'amministrazione non ha potuto esercitare appieno quello, quello che è il suo ruolo. Eh, tuttavia ehm, credo sia eh, eh, diciamo obbligatorio segnalare alcune eh, eh, particolarità su cui è doveroso eh, lavorare in, questo, in questi mesi che, che mancano alla fine di questa amministrazione anche in prospettiva per eh, le amministrazioni e per le amministrazioni future. Mi riferisco in particolare eh, al fatto che eh, in questa variazione troviamo un taglio di opere significativo, se non ricordo male circa 70, 70 milioni e, eh, e anche rimodulazione su, eh, su altre opere che vengono ripianificate anche negli anni successivi. Allora, questo io credo che sia un problema che abbiamo trovato anche negli anni, eh, negli anni scorsi. Da una parte la disponibilità di eh, una quantità di fondi significativa, perché anche quest'anno sul titolo secondo avevamo a disposizione circa un miliardo e cento milioni. E, mh, a, per ciò che eh, mi risulta alla fine di, eh, di novembre o comunque insomma in, eh, quasi alla fine di novembre di questo miliardo e cento milioni purtroppo non siamo riusciti ad impegnare una parte, una parte consistente. Ci auguriamo che una parte del non impegnato possa essere comunque iscritta al fondo pluriannale vincolato entro la fine dell'anno per eh, poter utilizzare poi i fondi successivamente. Però questo è sicuramente eh, un, eh, un aspetto su cui è necessario eh, lavorare e eh, approfondire, e avere anche un controllo eh, maggiore su quelli che sono poi i centri di spesa affinché questi fondi vengano, eh, vengano utilizzati, pur comprendendo che nell'attuale situazione anche portare avanti eh, il, eh, questi interventi è stato, potre, potrebbe essere stato eh, complicato. Però eh, questo è sicuramente un qualcosa su cui è necessario lavorare perché eh, da una parte si, mettono, si fanno degli sforzi per mettere a disposizione dei fondi sanando quelle che sono le situazioni di criticità rispetto ai conti poi dall'altra non si riescono sempre a spendere questo non è un bene perché ovviamente non si traducono in opere, eh, in opere per i cittadini e su questo credo che sia importante eh, lavorare un'ultima un cosa Presidente chiudo eh, io eh, avevo chiesto in Commissione bilancio che eh, rispetto alle decisioni che erano state prese ehm, eh, proprio relativamente a tagli di opere, insomma a, quindi a tutta questa situazione, eh, si potesse discutere con gli assessori competenti per eh, comprendere e far comprendere anche ai consiglieri della Commissione e... Al più, nel senso più allargato a alla tutta l'assemblea quali fossero le ragioni e quali fossero gli interventi correttivi che si intendeva mettere in campo questo purtroppo per Diciamo, I tempi molto ristretti per la lavorazione di questa commissione non è stato possibile, però io ritengo che eh, in futuro e comunque eventualmente anche nella predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 questa attività diciamo, di comunicazione e di colloquio fra eh, gli assessori maggiormente investiti di questo ruolo eh, e i, i consiglieri sarà eh, auspicabile e quindi da poi mettere, mettere in campo per avere una programmazione più condivisa e attenta. Grazie Presidente, finisco qui.